Ciao bambini! L'altra volta abbiamo imparato quali sono le righe che si usano nel quaderno di corsivo. Bene, questa volta vi chiederò di scegliere un colore, a me per esempio piace l'arancione, da utilizzare per segnare prima di cominciare il lavoro tutte le righe in cui andremo a scrivere. Dove le andiamo a segnare? Non qui nella parte dove poi ci sarà la scrittura, ma lungo il margine. Quindi il prossimo lavoro sarà segnare, così, con un piccolo quadretto colorato, tutte le righe dove le letterine si appoggeranno. Vi ricordate la regola? Piccolo, grande, grande, piccolo. Grande, grande, grande grande piccolo questo lavoro ci serve sempre per abituare i nostri occhi a questo nuovo tipo di supporto ricordatevi che abbiamo lavorato per tanti mesi sui quadretti adesso dobbiamo aiutare i nostri occhi a diventare esperti di righe e soprattutto a riconoscere subito quali sono le righe in cui le letterine si appoggiano quindi le righe con le più sottili senza poi starle a contare. Come vedete io non sto contando continuamente, lo fanno i miei occhi, il mio cervello per me. Uno, due, scrivo. Grande, grande, piccolo. Questo è un lavoro un pochino di pazienza, quasi come colorare un mandala. Io vi raccomando di farlo magari una paginetta al giorno, in modo tale che i vostri occhi e il vostro cervello e la vostra mano si abituino un pochino alla volta. Quindi ogni giorno lungo il margine sinistro del foglio preparerò i miei quadrettini. Ovviamente posso cambiare colore ogni giorno. Bene, alla prossima!